Frenchy Dreams scrive: Fa il video una tipica giornata su Fortnite. Ok, ho un paio di idee. Avvi Fortnite il caricamento Dura tipo tre anni e mezzo Quando finalmente si è avviato Premi start e ci vorrà un altro annetto Per avviare il gioco Avviamo Battle Royale Altro caricamento Ah e finalmente siamo in lobby Ok diamo una controllatina mio armadietto che non vi farò mai vedere L'item shop Qui, ragazzi ovviamente dovete inserire Il codice creatore forte. Mi raccomando ragazzi fatelo Così esattamente così Poi accettate grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok direi di avviare una una partita in solo ragazzi, vediamo come ce la caviamo. Altro caricamento e finalmente siamo in lobby. Le andiamo su lazy. Eh, più o meno. Troviamo ovviamente armi completamente inutili dalle chest. Che, che bello. Eh sì, vabbè, tutto nella norma, ragazzi. Continuiamo a trovare armi inutili all'interno delle chest, poi sfondiamo un muro e, e, e non si sfonda. Che, che bello. Altra chest. Una, ovviamente un'arma che già avevo trovato Anche se, vabbè, un piccolo upgrade non fa male a nessuno Ovviamente ci sparano anche da altre parti Scappiamo Wow, finalmente troviamo un M4 Quando è passato più o meno un minuto e mezzo Oh, ok, ok, ok Lo smetto, sto zitto, va bene Cominciamo a costruire, ragazzi Pronti ad affrontare questo game Cavolo, lui ci ha visto Sa che siamo lì Cavolo, si è messo per guardarci E ora che facciamo? Aspetta un headshotino, ha fatto male Ok, questa cosa non è propriamente andata come volevo Uh, bello Però ho giocato uno schifo, tipo 3 di vita Comunque ragazzi, fai la tua prima kill in game Ah, finalmente teleband, possiamo curarci Perfetto, ora che ci siamo ripresi possiamo continuare e, e beh, è proprio una tipica giornata su Fortnite, ragazzi Ecco, ecco, tutto tornato nella norma, ecco Ecco esattamente, ragazzi Tutto tornato come avrebbe dovuto Perfetto Ottimo Altro caricamento Ad occhi la tua arma, stupenda Attualmente, che ti permette di far vincere il game Che ti potrebbe far vincere, non so neanche cosa ho detto in italiano Comunque, attenzione c'è un bombardamento dall'alto. Lui prova a eliminarti, ma tu ci riesci. Tanti, nonostante tu non riesca. Trovi la lancia bella, fra? Finalmente. Da quando non le vedevo. Attenzione, un altro nemico. L'ennesimo nemico. Oh, cavolo. Wow oh, wow, oh. Wow. Calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi. Che che. Fra, fra, fra, fra. Che, che cosa mi ha preso? Beh, seconda sconfitta. Landy di nuovo e cambia ancora zona. Stavolta Holy Edge. Questa è quella buona. Ti dici che. Questa è quella che ti porterà alla vittoria Quindi Landy, pieno di te Senti i nemici Lanci delle granate per vedere se riesci a eliminare qualcuno Anche se non colpirai assolutamente nessuno Dato che le hai lanciate uno schifo Esatto, è proprio quello che intendevo Oh, ma, ma. <ride> Altro caricamento Oh sì, questa è quella buona Ce li andiamo di nuovo ma stavolta a frenzy farm Ok ragazzi, siamo pronti, scendiamo Questa volta... Oh, sì, questa volta non ci lasceremo sfuggire la... La... Niente, o che cosa? Vabbè, comunque, siamo carichissimi. Senti i nemici intorno a te. Chiudi, come un vero proprio player sa fare. I richiudi per sicurezza, perché tanto ti arriveranno comunque addosso. Sistemi l'inventario, ecco eh, sì. Sai che puoi vincere. Oh, sì, se lo sai. Non sai neanche più modificare, intanto. Cavolo, senti i nemici intorno a te. Sul tetto, ovunque. Nel dubbio per prendere la chat sfondi. E, e stai attento a un nemico che potrebbe... S comparire da un secondo all'altro nel dubbio io chiudo eh ah lo sento ragazzi è proprio sul mio piano No, sta un attimo sopra il mio piano cavolo come è incazzato questo tipo mamma mia mi ha fatto malissimo bra oh oh oh ma sono su di me no credo di non lo sapevo che non erano su di me io ho il completo controllo della situazione eh sì, cavolo ragazzi sento solo un tipo che evidentemente si sta facendo uno scudo non è una cosa bellissima tenendo conto del fatto che è sotto di me cavolo Ok. Io mi lancio addosso a lui Lui mi elimina per poco Ma io riesco a scamparmela Che stava a morire Cioè, Veramente queste partite fanno paura Porca miseria Un secondo di tregua Vi prego Continuo a curarmi Ignero del destino che mi attende Luto del legno Necessario per la partita Pronto per build fightare evidentemente Cerco all'interno della casa altra cesta Cavolo se mi servono altra cesta Entro nella cucina Cavolo, non c'è proprio nulla nella cucina. Lì? No, non c'è lì neanche nulla. Non so che cavolo ho detto, che significa ciò che ho detto. Beh, non ci interessa. Vedo un loot, non lootato. Cavolo. Un medkit, mamma mia, raga, che culo. Una chest. Be be oh, bella fre. Volevo dire bella fre. Ti avvicini? Ci avviciniamo? Mi avvicino a quel loot? Ormai non so neanche più in che persona sto parlando. Se me, te, voi, eh, nostri. Cioè, veramente... Continuiamo a lutare all'interno delle chest che continuano a darci cose pressoché inutili Dov'è sta chest? Ma che è che? Sta sotto? Ah sta sotto che okay, ok Volevo dire No eccola qui La chest che so assolutamente dove si trova Eh eh eh vabbè ok scusa eh Non è che ora ti arrabbi eh Lutiamo un po' di pietra intanto Potenzi la tua arma Sì sì voglio facciamolo perché tanto cioè, Girare questa cosa non... Cavolo mi servirebbe 150 di ferro Vabbè comunque comunque prendiamo altro legno come potete qui ben vedere Un esemplare di Fortnite Gamer sta per essere sparato e massacrato In quattro parti completamente diverse oh, Porca miseria Io, che avevo dei... Io lo sapevo, Cristo Santo Che, che finiva male Io l'ho sempre saputo Volevo dire ragazzi Manteniamo la calma, la calma è l'arte dei, dei, dei belli Io sono bellissima Ok, perfetto, lo vediamo, lo vediamo lì Pronto per essere colpito, E white ragazzi È nostro, è proprio nostro Io riesco a colpirlo Lui mi fa quasi entrare L'ho quasi colpito Calmi tutti ragazzi Sta uscendo Lo so Lo so È molto veloce È molto veloce Si sta curando ragazzi Si sarà fatto un flopper Credo sia un flopper Definitely a flopper Ok Ok Calmi tutti Calmi tutti Mi stava quasi incastrando dentro di lui Ma sono riuscito a evitare la sua mossa Modificato Vediamo che fa Mi fa entrare Oh cavolo Io stavo ricaricando Bello Ti è andato un po' malaccio Fratello mio Ora costruisce Oh Fra eh, lo, lo sapevo Perché faccio così schifo come ho fatto a farmi eliminare da un tipo del genere No boh aglio, uh, Questa c'è cioè, Qua dobbiamo massacrare tutti Non mi interessa mo, mo' basta sul serio proprio Dai Vediamo questo qui per esempio Dai dai dai dai dai Ah man Non so neanche più mirare o sbaglio Vabbè uno fatto dai Ok raga mo giochiamo seri Mo seri Basta fare stupidaggini. Mm. Dai, no, raga, qu questa è vinta. Cioè, non mi interessa proprio. Questa la dobbiamo vincere. Comunque ho messo senza webcam, ragazzi. Giusto perché, cioè, volevo fare un effetto un po' più figo, capite? Io che parlavo, io che facevo gli scherzi. Secondo me è venuto carino, dai. Però mo dobbiamo portarci a casa il game. Non si, non si discute proprio, ragazzi, assolutamente. Lo so che tutti vorreste vedere il mio faccione, ragazzi. Eh, mi, mi, spia mi spiace, mi dispiace. Niente faccione di Forte. Di... Lo so che sono bellissima per voi. Però, no, in, que in questo video no. Ok, vabbè. è abbastanza sgamabile qua sotto, eh. Comunque, va bene. Woo! man. Non fuck with me, bro. You can't. Ma non mi fa fare l'emotico. Perché? Volevo un po' trollare. Non me lo fa fare. Cioè, il gioco mi, mi impedisce di essere toxic. Ma perché? Ok, ragazzi, barchetta pronti per l'esplorazione di nuovi mondi. Credo sia lo stesso di prima ragazzi A parte che ha uno di scudo L'ho proprio massacrato ha fatto a spararsi anche da solo, man Scusami, eh c'è cioè... Boh, ok A parte che c'ho la safe dietro, ragazzi, cavolo Che stupido, volevo bloccare con un muro Per farlo saltare in aria con me Ma non ha funzionato no, Aspettate un attimo, prima di risalire all'esi Io qua mi devo curare Non sia mai trovo qualcuno sull'esi, diventa un casino Pure che perdo un po' di vita non fa niente Quanto leva? Leva due la safe quando chiuderà leverà 5. Oddio, non è una cosa bellissima, sinceramente. E infatti, mi sono fatto levare troppa vita. Mi devo fare un altro medikit. Che stupido. Ragazzi, calmi, calmi, calmi. Bello, lo sapevo che sarebbe potuto andare così se mi concentravo. Bello, ok ragazzi. Sta andando, sta andando. Quello è un M4. C'è cioè uno scar. No, che okay, è un M4. che okay, non è vero, non mi serviva. Vabbè, comunque, vediamoci. Raga, mi prendo il fucile di precisione. Non lo faccio mai. Ma dato che, insomma, non è che... Uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, almo, dove? Sta praticamente lì, se riesco a colpirlo magari quando si alza non è che mi spiace No vabbè però si sta aiutando pure la safe quindi non è il caso, cerchiamo di andarcene Nella speranza che non ci spari, mi faccio pure un giro lungo però evito di farmi colpire no? Il problema è che qua però mi stanno andando a inserire in mezzo a due nemici Cioè in mezzo a due zone con dei nemici ecco, non so cosa ho detto siamo 5 ragazzi c'è ancora gente in giro Di cui non so la posizione Che brutto Woo, Bello Colpito ragazzi 33 shield Cavolo Certo che è, da è filo da torcere sto tipo 32 eh, Ragazzi non posso giocarmela di skybase Con questo tipo Necessariamente fightare, cavolo Come stava a finire male Cavolo, la skybase Non è che sia così stabile, eh, effettivamente Cavolo, ok, ok, ragazzi C'è il vantaggio tattico su entrambi Guarda come cercano di farmi cadere La skybase, guardali Vabbè, bro Focusiamolo, ci sto, va bene, focusiamolo Dai, dai, dai, dai, dai dai, focusiamolo, vai! Vai! Poi dopo elimino anche te, non ti preoccupare. Sto solo sfruttando questo nemico a mio vantaggio. Che stupido! No, no, no, no. Che, che, questo è il karma. Questo è il karma. Vedete il karma come fa male? Questo è il karma. Guardate che stupido che sono stato. Cioè, veramente, avevo il vantaggio tattico per vincere il game. Faccio sta cosa, dai! Ah, annaggia a me, ragazzi. Tizio credo. Ok. Mamma mia ragazzi è andata! GG per noi. Tipica giornata su Fortnite ragazzi. Proprio così.